Sono Antonio Vassallo, questo alle mie spalle il tratto di autostrada che più di 27 anni fa la mafia e chi? con la mafia fece saltare in aria per uccidere Falcone, la sua compagna e la scorta. Io qui da oltre dieci anni accolgo studenti cittadini italiani per fare memoria ma anche per esercitare fortissimo il nostro diritto e dovere alla verità. In questo luogo raccontiamo i paradossi, le dimenticanze, le omissioni vecchie e anche recentissime e lo faremo anche il 19 novembre a Casalecchio di Reno per politicamente scorretto.